Intanto wow, wow perché cioè, quando c'è stata appunto il, il dire ti amo a Dio, no? Cioè non è facile, o perlomeno non è che non è facile, non è no, ma, ma, non è detto quotidianamente. Cioè se io penso no a quando, a quando è stata l'ultima volta che ho detto ti amo a Dio, Risale perlomeno a una settimana fa. Eh, eh, aspetta, e eh, forse... Eh, perfetto. E eh, forse proprio, forse sono uno dei più recenti. Cioè, è più facile dire di alla propria fidanzata, alla moglie, alla mamma, che forse la mamma consente di dire di amo. <ride> Però, fortunatamente, vuol dire che Dio... che cioè, cioè, diciamolo di nuovo tutti insieme, ciò cosa funziona? Wow! Allora, purtroppo la settimana scorsa avete pianto, c'è cioè, volte, spero che riderete. Eh, eh, ma io non gelo. Per questo avete pianto. Perché io non gelo. Allora, leggiamo insieme i romani, romani 11, 17, ci alziamo. Se alcuni rami sono stati troncati mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo. Cioè, quando io, quando il pastore Carmelo, mh, sì, potete quando il pastore Carmelo due settimane fa anzi forse anche più, mi disse vedi che secondo, il secondo sabato di novembre devi predicare tu anzi è stato il pastore Marendonietta per l'esattezza, poi c'è stato un intruso gloria a Dio che l'ha mandato e, ed è slittato però a me subito nel cuore quando appunto, mi dissero devi predicare, eh, mi è venuto in mente l'olivo, cioè la pianta dell'olivo non lo so, sarà perché comunque, eh, sarà perché appunto in questo momento è il momento di raccolta delle olive, però sarà anche che il mio trascorso scolastico appunto mi, mi faccia cimentare in questo. Eh, oggi voglio parlare appunto dell'olivo e di come è visto l'olivo nella Bibbia, cioè come Dio vide vi, vi, vi proprio ha visto l'olivo e cioè ciò che c'era di buono dell'olivo sulla terra. Eh, intanto partiamo da, da una cosa fuori dal da normale. No, sì. ma... non Perché nonostante che lavori, che lavorano, lavori tanto, è stato disponibile. Ah, beh... beh. No, ma di che per me è un onore. Eh, a parte che Gloria mi ha detto Mettiti il maglione, ma diciamo di... No, cavolo, vabbè, non senso. Eh, una cosa fuori dal normale. Perché appunto cioè, si evince il fatto che Dio cioè, ci mette. Ci, cioè, ci innesta nell'olivo buono. Cioè, noi siamo appunto l'olivo selvatico, l'olivastro. Cioè, in natura. Come tutti sappiamo, per fare il frutto c'è bisogno del maschio e della femmina. E così funziona anche nell'olivo. L'olivo ha bisogno dell'olivastro, che sarebbe il maschio, cioè quello che è, ha il seme ma non ha il frutto. È l'olivo, l'olivo domestico, l'olivo che noi conosciamo, quello con la foglia più larga. Infatti si distingue proprio da questo, da, dal fatto che c'è cioè la foglia più stretta con la foglia più larga. E, ed è una cosa fuori dal normale, perché solo Dio poteva fare qualcosa del genere. Cioè se noi oggi... Intanto cioè, come funziona l'innesto? L'innesto funziona che si prende una gemma di, di, un, di un frutto, cioè di un fiore, e si va a mettere nella corteccia del, del portainnesto, che sarebbe la parte di sotto della pianta che noi appunto vediamo. E si va ad innestare proprio perché si vuole avere quel frutto, quel determinato frutto, su quell'albero, tipo, che ne so, una, una rosa, che è la cosa, una delle cose più facili da innestare, e appunto proprio si prende, si mette nel, nel rametto la gemma e dopo qualche giorno, appunto, fuoriesce già, si, si vedono già che c'è vita. Ma Dio ha voluto stravolgere ogni, ogni legge della natura, proprio perché Lui c'ha di sopra di ogni cosa, cioè quello di mettere qualcosa che non produce frutto, cioè che non produceva frutto, cioè noi quando ancora eravamo appunto nel mondo, e ci ha messo nel portennesso che portava il frutto, che era Dio stesso, no? E quindi sentiamoci fortunati, cioè noi siamo, no fortunati, sentiamoci privilegiati, benedetti perché non è una cosa che si vede tutti i giorni. E quindi sono andato a cercare un pochino l'evoluzione dell'ulivo nella Bibbia. È la prima volta che viene menzionato l'ulivo. Non so, memoria, chi è che lo può sapere? Al Miriam, Miriam! Niente. Noè. Noè, Noè. Perché dopo il diluvio, appunto sappiamo che Noè inviò vari volatili, a cercare se ci fosse la terraferma, dopo 40 giorni. Eh, e il primo... Vabbè, lasciamo perdere il primo volatile, ma... Non è non è Però è vero che comunque la colomba arriva da Noè, con che cosa? Con un ramoscello di ulivo. Quindi Dio inizia la nuova vita di Noè, dell'uomo, proprio con un ulivo. Che... Pensate che non è una cosa scondata, perché comunque l'olivo, a quei tempi, ma anche ai giorni d'oggi, se noi vediamo solo in Calabria, dove lavoro, ci sono ulivi giganteschi, dove non si possono raccogliere appunto le olive, perché sono troppo alte, ma in tutto il resto del mondo l'olivo è una pianta che si mantiene bassa. Quindi, o la colomba era troppo intelligente ad andare a prendere proprio quello, o proprio perché Dio... Ha voluto così. <ride> Dice, vabbè, ci sono, <ride> ci sono appunto fonde che, cioè, che dicono che l'arca si è fermata per la prima volta nell'attuale Turchia, quindi non è andata in Calabria, <ride> perché mi sono documentato abbastanza. E anche in Turchia a quei tempi non è che ci fossero chissà quale piante, quale piante di, di olive, però Dio... Proprio per simboleggiare, per sigillare proprio il patto con, con l'uomo, ha messo appunto il ramoscello d'olivo che era. Cioè che è tutt'oggi appunto una cosa preziosa all'uomo. Ma la cosa che più comunque mi, mi, mi ha sorpreso è che facendo mente locale, perché purtroppo sì è vero, mentre lavoro, poi comunque dico: devo predicare, devo fare devo portare comunque la parola di Dio, e mi sono sentito un peso, diciamo, un peso in senso buono. E con la mente pensavo, dico, ma l'olivo, cosa posso dire dell'olivo? Cioè in effetti, se voi guardate eh, i Vangeli, no? Eh, vabbè, intanto parliamo un po' dell'olivo. L'olivo è stato benedetto da Dio, perché se a mente... Tra i pochi alberi che hanno le, le foglie tutto l'anno, sempre verde. Cioè, L'ulivo non, eh, non, non, non soffre la siccità. Quindi, noi stessi oggi siamo chiamati proprio a questo: a non soffrire la siccità. Quando, eh, quando siamo che arranchiamo nella nell'eredità, nel, nel nostro deserto, pensiamo che noi siamo quell'ulivo. Cioè, Dio ci ha, ha, ha benedetti perché ci ha scelti, no? E come ha scelto l'olivo? Ha scelto anche noi, di, mettendoci appunto sul, sul, sul suo olivo. E quindi non possiamo soffrire l'eredità, non possiamo essere, essere vuoti. Infatti stasera, motivo per cui, cosa abbiamo sentito? La presenza? Ma nessuno può negare, a parte Daniele che è arrivato adesso, nessuno può negare che stasera non ha non avete sentito la presenza, la presenza di Dio, no? Cioè, stasera proprio è proprio stata una cosa micidiale, proprio una cosa troppo bella, perché si vedeva la chiesa che partecipava. Ma ritorniamo a noi. Cioè, eh, la telecamera, questo è della telecamera, non è l'imbaccio del pubblico. Il pubblico non mi ha mai... Però è la telecamera, devo stare fermo. Eh, lui mi disse "Sei fermo. Sei fermo. <ride> A me, appunto, vado, mentre che lavoravo, pensavo, dicevo, ma sull'olivo cosa c'entra nella, cioè, nella Bibbia? E ho scoperto, o comunque sapevo già, che l'ulivo è stato l'ultima pianta che invece Gesù, ha visto prima di essere catturato. Cioè, il Signore, diciamo, mi, mi ha parlato abbastanza durante questo periodo. Voi, che poi sei stato posticipato, però pensavo, dicevo, ma in effetti è vero, perché Gesù è stata è stato l'ultima pianta che Gesù ha visto prima di essere catturato, prima che iniziasse appunto la, la sua passione. Quindi, ritorniamo. Con Noè è iniziato il nuovo ciclo di vita dell'uomo. Ma con Gesù, grazie alla sua passione, è iniziata la salvezza dell'uomo. Perché fino a quel momento non eravamo salvati. Cioè, eravamo solamente stati graziati nel venire dopo il diluvio. Ma non siamo stati... Non siamo non siamo stati salvati, ma grazie a Gesù, grazie alla sua cioè, passione, al suo, al suo sacrificio, appunto abbiamo visto cioè, veramente il miracolo della vita eterna. Poi così. Allora andando. E la cosa comunque che mi ha affascinato è il fatto del, del Gersemane, no? dell'orto de dell degli ulivi. che non so, alcuni di voi a Gerusalemme l'hanno visto, perché esiste tuttora eh, l'orto degli ulivi, è, è un pochino più spostato cioè, su, su, su un monte vicino a Gerusalemme e è... sì, c'è tutta una montagna. E diciamo che Gesù era uno dei suoi luoghi preferiti, perché non è che ci andò solamente il momento della sua cattura. Diciamo che ci andava spesso, era il luogo dove si appartava con, eh, con i suoi discepoli per, per stare a contatto con Dio, a tu per tu con Dio. Eh, Get Semani, ho letto il nome Get deriva dall'ebraico Gat Semen, che significa appunto frandoio. Getsemane significa frandoio, ditelo insieme a me, frandoio, no, no, no, no. proprio perché sa significare il, lo spremere, Gesù si è spremuto su quella croce, fino all'ultima goccia di sangue, perché? Per darci la, la vita eterna, e pensavo proprio perché comunque Sarà che in questo momento eh, di raccolta si eh, sente un buon nell'aria sul clima? E, e pensavo, dicevo, mi, ma è, in effetti è una cosa troppo fantastica. cioè il fatto dell'ulivo nella Bibbia, c'è cioè, una cosa troppo bella. Perché, vabbè, sarà che io sarò innamorato di questa pianta perché mi piace. Infatti, fin da piccolino avevo i miei piccoli bonsai fino a, a che non mi morivano. Eh, bonsai che comunque non facevo con l'olivo no, l'olivo domestico lo facevo con l'olivo selvatico perché era più, più indicato proprio per le foglie eh, quindi grazie al sacrificio di Gesù che ha fatto appunto su, sulla croce siamo stati salvati e dalla spremitura dell'oliva di Gesù cosa venne fuori? venne fuori l'olio che Simbolo dell'unzione, il simbolo dello Spirito Santo. Quindi in un certo senso abbiamo le, le tre categorie, no? Cioè l'albero che è Dio, dal, da Dio deriva appunto l'oliva che è Gesù. Gesù si è spremuto per darci lo Spirito Santo. Cioè è un ciclo come un po' diciamo è, è la vita, cioè la vita del cristiano. Cioè noi siamo chiamati... Non soltanto, sì, è vero, venire in chiesa, avere una vita cristiana, tra virgolette, modello, avere una vita in famiglia è perfetta, non, non ci fa dei buoni cristiani, perché comunque se noi andiamo nel mondo, anche chi non conosce Dio fa le buone azioni, anche chi non conosce Dio fa, fa, cose, fa beneficenza. Però la differenza tra noi e il mondo sta proprio che Gesù si è spremuto per noi in, quelle, in quel frandoio, cioè veramente da, quel da quell'istante quando Gesù è stato catturato possiamo dire che abbiamo ricevuto veramente la vita eterna, vero che poi sulla croce eh, e poi è poi resuscitato, ma è resuscitato non è perché dice, vabbè Gesù lo sapeva Gesù non, non sa cioè, sapeva che non sarebbe stata la fine, però non sapeva cosa lo aspettava. Infatti, c'è un versetto dedicato nella Bibbia dove disse: Gesù piange, è proprio in, in quell'orto, cioè nell'orto degli ulivi. Gesù piange. Quindi, sì, perché comunque è normale, cioè si è caricato cioè non è una cosa scondata il fatto di pensare vabbè Gesù si è caricato delle, delle, dei nostri peccati sì ma quanti di noi avrebbero fatto quello quello che ha fatto Gesù nessuno perché comunque non, è, non era una fuggilazione non era un, una botte a leva come si suol dire ma era appunto una morte atroce cioè una morte che veramente la mente umana è a oggi è inconcepibile proprio da pensare, perché è vero che nel mondo ci sono tantissime torture, ma pensiamo proprio questo, Gesù si è spremuto, però da, da questo c'è una cosa positiva, no? Cioè l'olivo quando viene spremuto. La prima sensazione che uno ha, non so, eh, Samuele, eh, l'hai mai sentito tu quando si spreme un'oliva? L'odore è buono, ma... A parte l'odore buono, si sente, cioè, tra le mani, non so se a te mi è mai capitato, si sente unto, ma già anche nell'aria, quando tu vedi le olive, proprio si sente nell'aria, quell'aria quell frizzantina, che è una cosa proprio fuori dal normale, cioè tra tutti i frutti che Dio ha creato. Intanto questo è uno dei più preziosi, perché un chilo di olive... Se lo compri adesso non so quanto costa. Già costava caro prima. Figuriamoci, figuriamoci adesso con, eh, con il caro vita, con il caro benzina. Però è pur vero che non, eh, non è una cosa che possiamo quantificare. Cioè, è un frutto così prezioso che non, non puoi comprare così come compri le mele, come compri le arance, Ma nello stesso tempo, mi faceva riflettere il fatto che non so se, se, se da, sem cioè, da sempre sapete che l'olio non si mischia con nessun liquido, no? Specialmente con l'acqua, special no, ma con qualsiasi liquido. L'olio è qualcosa che si separa e Dio, in effetti, dandoci l'unzione dello Spirito Santo, ci ha separato dal peccato. Ci ha tratto da, dal mondo. Cioè, è vero che facciamo parte di questo mondo, però siamo una cosa a sé. Perché ormai apparteniamo alla vita eterna, alle cose celesti. È vero che comunque siamo sulla Terra, sbagliamo, pecchiamo, e magari, eh, non lo so, io al lavoro questa settimana è stata una settimana proprio tosta. E ho capito proprio questo, che comunque erano le prove che mi portavano a portare la parola di Dio però mi sono separato da, da questo io fino a stamattina sono andato a lavorare ho detto pomeriggio non ci sono per nessuno perché, ma non perché comunque il discorso cioè ce l'avevo, già Dio mi aveva parlato sapevo già cosa dire non sapevo come svilupparlo ma sapevo cosa, cosa dire perché appunto Dio non è, non è un Dio che ti lascia così in balia delle... ma ti viene in soccorso, soccorso perché comunque è lui che parla, ma non attraverso di me, attraverso il pastore, attraverso chiunque eh, porta l'Evangelo agli altri, perché non è soltanto venire sul pulpito, venire a predicare, ma avere, avere ogni giorno, questa, questo, ma anche questo peso, perché ce lo dobbiamo avere proprio come obiettivo, quello di separarci da, dal peccato. Cioè ogni giorno noi svegliandoci dobbiamo pensare che ci dobbiamo separare dal peccato, perché Gesù si è spremuto su quella quell'approccio per noi. E oggi, non per caso, dov'è Daniele? Dani, vieni qua. Chiamo a Daniele non perché sono di parte, ma perché gli ho spiegato quello che doveva fare. Era la mia assistente... Assistente... Cosa devi fare? Apri, apri, apri. Secondo voi cosa ci sta? Tutti profeti. Olive appena raccolte. No? Cioè, poco fa sono andato a raccogliere un po' di olive. Proprio per portarvi... Sì. Ma Daniele ve la deve dare. Una ciascuno. no, no, le ho rubate, no, non le ho rubate, scherzo, <ride> le, ho, le ho chieste, uh, sono uscite gentilmente offerte da Michele, il marito di Maria Cecilia, gentilmente perché mi sono messo, come si suol dire, a Camurria, e ho detto Michele mi devi dare le olive, ma vienetele a raccogliere, che sì, è proprio proprio perché vi volevo portare questo esempio l'esempio della, della spremitura no? cioè ora noi cosa faremo? spremeremo quest'oliva cosa? Spremere, spremeremo l'oliva e vedremo proprio per il frutto no, non si sporca a terra no, eh, non si sporca si sì eh, questa, Costava troppo. Siamo, siamo in grado. Poi mettetevela in tasca, tanto non mangia. Allora, no, no, lo potete spremere. No, no, lo potete spremere. Anzi, dovete spremere proprio per capire l'odore. Cioè, noi dobbiamo profumare di questo odore. Cioè, l'odore che Dio ha dato all'olio. Cioè, noi che siamo. Imbregnati d'olio, siamo stati undi dal, dallo Spirito Santo avete spremuto? si sì, si sì, ma anche i bimbi non vi preoccupate, sporcatevi tanto ci sono le lavatrici tanto ci sono le asciugatrici per chi ce l'ha non vi preoccupate tutta la sei presa? chi lo voglio spremere? proprio, anche nelle mani, cioè, lo sentite anche nelle mani, cioè, la, la parte onda, e noi dobbiamo essere proprio come quest'oliva, cioè, profumata, cioè le nostre preghiere devono profumare a, davanti a Dio, perché Dio, come sta scritto, dice che le nostre preghiere devono profumare come l'incenso e... Eh, e noi dobbiamo, noi dobbiamo profumare davanti a Dio, cioè dobbiamo preoccuparci davanti a Dio di, di fare, di spendere la nostra vita, di spremere la nostra vita in maniera figurata naturalmente, eh, perché comunque Dio non vuole, ormai è morto Gesù per, per noi, per la nostra salvezza, e non, eh, non c'è bisogno di un, di un altro sacrificio, di un'altra <ride> un spremitura. e eh, niente adesso voglio, voglio chiamare Chiara voglio che prega Chiara nel cuore avevo ieri sera io l'ho detto naturalmente sì siamo in famiglia non, eh, almeno naturalmente allora l'oliva la mettete in tasca specialmente <ride> chi ha i pantaloni bianchi chi ha tanto non macchia Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare.